Vorrei condividere questa sera, in questa eh, settimana che ci avvicina a una simbologia di grande importanza come quella della Pasqua, vorrei condividere eh, alcune riflessioni eh, sulla pace e soprattutto sul significato che questa può avere non soltanto a livello sociale ma anche eh, a livello individuale. La simbologia della Pasqua è una simbologia molto forte, dal punto di vista eh, teosofico noi eh, abbiamo una metodologia che rappresenta uno degli scopi più importanti del lavoro della società teosofica che è proprio quello dello studio comparato delle religioni, della filosofia diciamo, e, e delle scienze. L'analisi comparata ci permette sempre di cogliere eh, in profondità quello che è il significato, naturalmente che è rappresentato anche dalla simbologia delle varie eh, religioni. Eh, questa sera, eh, la serata del Giovedì Santo, l'Evangelista, considerato diciamo, esotericamente il più interessante, è che Giovanni ci parla, per esempio, della lavanda dei piedi e eh, naturalmente qualche commentatore eh, storicamente eh, ha definito questo passaggio come il passaggio in cui eh, Gesù diciamo eh, diventa servus servorum dei quindi eh, il significato è, è molto profondo e cioè eh, qualcuno che ha tutta la forza, tutta l'autorità, tutto il potere eh, per diciamo imporsi in qualche modo eh, agli altri fa invece un gesto di grande rispetto di grande considerazione verso gli altri ne diventa quasi servo è una simbologia molto importante che ci porta anche a fare un'altra considerazione noi a volte mh, specie se, se siamo cresciuti diciamo in un ambiente in cui mh, la religione si è un po' imposta nei nostri su, per quanto riguarda i nostri comportamenti per motivi familiari, scolastici, diciamo, sociali o così via. Tendiamo poi a rimuovere diciamo, queste queste incrostazioni. Credo che questo vada anche bene. Ma eh, ad un certo punto della nostra vita dobbiamo riprendere queste simbologie, studiarle a fondo, capire. Che cosa significa il giovedì santo che cosa significa il venerdì santo che cosa significa la crocefissione che cosa significa in ultima analisi la resurrezione perché poi alla fine molte volte il cristianesimo viene dipinto come eh, una, una religione in qualche modo molto dura molto così e quasi che tutto si fermasse il giorno del, del venerdì santo in realtà non è così perché in realtà il cristianesimo è eh, o potrebbe essere una religione della gioia ed in effetti il significato della resurrezione è un significato molto profondo. Tra l'altro la lettura comparata degli stessi eh, Vangeli canonici ci permette di vedere molti comportamenti da parte dei discepoli, da parte degli apostoli, da parte eh, delle persone di, della politica da parte del popolo che naturalmente il giorno, il giorno delle palme osanna Gesù che, che entra a Gerusalemme salvo poi eh, dopo pochi giorni non fare assolutamente nulla eh, per salvarlo diciamo, da quella che eh, di fatto era la pena capitale. Quindi in tutto questo noi che cosa riconosciamo? Riconosciamo naturalmente l'umanità, riconosciamo noi stessi, la persona che era più vicina a, a Gesù che era, che era Pietro, e naturalmente lo rinnega, lo rinnega tre volte. Allora, tutto questo ci permette di capire qual è la condizione umana, ma naturalmente la lettura di questi testi ci permette anche di fare un'altra considerazione anni besant che ha scritto il libro il cristianesimo esoterico sosteneva questa tesi che naturalmente queste vicende possono essere lette eh, diciamo, e viste letteralmente eh, come descrizione diciamo normale ma Uh, ovviamente dietro uh, questi testi eh, del cristianesimo eh, si c'era una conoscenza più profonda e quindi la tesi di, di Annie Besant era che ovviamente eh, ci fosse dietro a tutto questo anche un profondo insegnamento eh, iniziatico e, e credo che questo effettivamente eh, possa, eh, possa essere per cui il, le considerazioni, ripeto, sono due, affrontare tutti i testi di tutte le religioni con grande rispetto, con grande attenzione, eh, sviluppando naturalmente livelli quanto più possibili elevati di conoscenza e ovviamente guardando, studiando, leggendo, meditando questi testi, per coglierne anche quelli che sono i significati. Eh, per così dire esoterici. E nello stesso tempo considerare che un approccio sistemico e un'analisi comparata della conoscenza è uno strumento che noi abbiamo a disposizione per capire meglio e per capire, e per capire di più. Ehm, è importante tutto questo? Credo, credo di sì. Ehm, noi ehm, non possiamo come persone che st stanno cercando, diciamo, attraverso la propria ricerca individuale di ampliare eh, la dimensione eh, della propria conoscenza interiore e spirituale, non possiamo non osservare come in questo momento, per esempio, l'approccio ideologico e separatista è sicuramente trionfante. Eh, lo vediamo anche nel linguaggio, per esempio. Eh, sempre più raro è eh, ascoltare il noi inclusivo nei ragionamenti, c'è sempre un voi disgiuntivo, c'è sempre un senso di separazione, chiaramente il senso di separazione eh, come dire eh, apre alla dimensione della lotta, apre alla dimensione del dualismo, apre anche alla dimensione del consumismo perché ovviamente eh, il consumatore deve sempre desiderare qualche cosa che non ha, deve sentire sempre qualche cosa diverso da quello che è per andarci incontro e naturalmente io credo che questo debba indurci a qualche, a qualche riflessione. Così come deve indurci a qualche riflessione il fatto che la paura molte volte sia la dominante, e quindi, sia eh, in qualche modo la cosa che alimenta le nostre emozioni, e la paura ci rende molto insicuri. La paura eh, ci apre, diciamo, anche a, ad una dimensione dell'egoismo, ad una identificazione più forte, perché naturalmente non c'è sicurezza. Assistiamo, eh, credo, anche a spettacoli veramente da bar sport, io li chiamo, no? penso ai media, penso ai social penso ovviamente anche alle tante trasmissioni eh, televisive, la colpa è sempre degli altri. E io credo che una domanda fondamentale in questo periodo di tempo bisogna farsela, siamo in grado di assumerci delle responsabilità oppure la colpa è sempre degli altri? Cioè siamo così convinti che non possiamo fare niente per migliorare le cose, perché se così fosse, voglio dire, ogni ragionamento sicuramente diventerebbe sterile. C'è un libretto eh, che non è stato pubblicato da, da molto tempo diciamo in italiano, eh, si tratta di fondamenti di filosofia esoterica dagli scritti di Elena Petrovna Blavatsky, l'ha scritta eh, una signora inglese, Jante Hoskins, che era nata a Firenze, era nata in Italia, poi aveva dovuto per effetto diciamo, della guerra, cioè muoversi dall'Italia e raggiungere l'Inghilterra, è stata una profonda studiosa di, di, di Elena Petrovna Blavatsky e, del, e della dottrina segreta e in un passaggio di questo libro fissa quattro idee basilari che vorrei condividere con voi stasera. La prima idea basilare è quella della fondamentale unità di tutta l'esistenza, questo è il principio cardine del pensiero teosofico, che è il concetto di unità della vita, cioè la vita viene vista come un unicum e la vita naturalmente non solo viene vista come un unicum, ma ehm, la vita viene vista come eh, eh, qualcosa che, eh, che è vivo, che è, vit che è vitale, è unito e la vita viene vista naturalmente eh, nella sua unità nella sua interezza e quindi il rapporto dualistico fra lo spirito e la materia voglio dire viene superato in questa visione eh, unitaria perché dal punto di vista della teosofia ogni livello di aggregazione della materia ha comunque una presenza una composizione diciamo anche di tipo spirituale quindi lo spirito è omnipervadente, la materia è assolutamente eh, intelligente e naturalmente questo apre alla dimensione, dimensione dell'evoluzione. Dal punto di vista eh, di, della, della, degli scritti di Madame Blavatsky non esiste, quindi non esiste una materia morta, ma esiste la vita nella sua unità dal punto di vista sempre degli scritti di madame blavatsky non esiste una separazione manichea tra lo spirito e la materia ma esiste la vita una e eh, una materia intelligente in grado di evolvere in modo discontinuo ma comunque attraverso un ritmo un respiro universale che fa sì che i mondi possano crearsi e poi distruggersi ma poi ricrearsi e comunque diciamo con una evoluzione che ha eh, alla sua base eh, l'intelligenza un'intelligenza che è omnipervadente per cui anche il concetto di macrocosmo e microcosmo viene visto ehm, come dire in questo modo cioè che anche a livello del microcosmo sono presenti tutti gli elementi del macrocosmo quindi la vita in questa unità ha eh, un passaggio che diventa anche un passaggio etico un passaggio morale perché naturalmente se la vita è una se tutti i regni sono pervasi dall'intelligenza della vita stessa e si muovono lungo linee evolutive l'essere umano deve portare un grande rispetto anche a quelli che noi eh, percepiamo primariamente diciamo con i nostri sensi penso al regno Minerale, penso al regno vegetale, penso al regno animale oltre che al regno umano. Quindi l'essere umano, come dire, riconoscendosi come microcosmo che contiene tutti gli elementi del macrocosmo, riconoscendo l'intelligenza della vita in ogni suo aspetto, ovviamente è portato a un profondo rispetto, a un profondo... Amore nei confronti della vita stessa. Allora uno potrebbe chiedersi: ma il karma in questo disegno allora che cosa rappresenta? Rappresenta non una legge punitiva, ma rappresenta una legge evolutiva, rappresenta una legge di equilibrio, è un sistema complesso naturalmente, non è un sistema lineare. E questo è, è chiaro che eh, fa sì che, che l'essere umano abbia naturalmente una visione del mondo, una possibilità di comprensione che non è sicuramente di, di poco conto, ma è un, una visione del mondo che richiede un impegno, che richiede un impegno forte, un impegno forte che è quello dell'attenzione, dell'osservazione filosofica senza la quale naturalmente ciascuno di noi avrebbe eh, grandi difficoltà. A, a muoversi anche nel campo della conoscenza dal punto di vista della teosofia eh, potremmo dire questo che la luce è di tutti e la luce è per tutti e allora si apre una dimensione eh, che io definirei anche tantrica rispetto a quei principi eh, sintetizzati così bene da Yante Hoskins nel suo, nel suo libretto che ho, che ho appena citato. E vorrei eh, condividere con voi alcune riflessioni su questi aspetti. Eh, il primo aspetto riguarda il concetto di testimonianza. Cioè, gli esseri umani dovrebbero essere dei testimoni, dovrebbero essere dei testimoni nel loro vivere e quindi potremmo coniare uno slogan: dal pettegolezzo alla testimonianza. Gli esseri umani, quando si trovano tra di loro e anche a livello mentale, molte volte fanno del pettegolezzo, non testimoniano, voglio dire, la vita, i suoi valori le loro conquiste, ma fanno del pettegolezzo. Quindi il primo aspetto tantrico è dal pettegolezzo alla testimonianza. Un secondo aspetto riguarda invece la capacità che l'essere umano ha di avere degli slanci. Gli slanci naturalmente sono qualcosa che ci coinvolge, che ci coinvolge pienamente. E quindi lo slogan potrebbe essere dal calcolo egoistico allo slancio altruistico. E naturalmente l'essere umano è anche capace di sognare però, ha una grande capacità di sogno. Allora il passaggio potrebbe essere quello dall'immaginazione, proiettata sempre come dire nel futuro per avere qualche cosa di più magari sul piano dell'avere ad una dimensione invece di sogno che viva però sul piano dell'essere perché vedete un aspetto degli esseri umani è questo come dicono gli antropologi il temperamento è qualcosa diciamo, che, che la vita ti dà il carattere è come tu reagisci molte volte a quelle che sono le tue esperienze allora quello che dovremmo e eh, potremmo fare è quello di capire qual è il nostro temperamento perché comprendere il nostro temperamento ci permette di capire quali sono le nostre attitudini ci permette di capire meglio quello che siamo è, è, è chiaro che eh, questa cosa va capita e, e, e il carattere in qualche modo sul carattere sì che si può lavorare si può lavorare perché è la reazione che noi abbiamo alle nostre esperienze quindi il carattere lo possiamo sicuramente migliorare ma quello che dobbiamo fare per migliorare il carattere è proprio il fatto di capire qual è il nostro temperamento e, torno come ho sempre fatto in queste serate sul pensiero dualistico. A me pare che questo in particolare sia un periodo in cui eh, è il ring in sostanza il simbolo, non solo perché una guerra diciamo, ci porta a impossessarci diciamo, di questa immagine drammatica del ring e badate bene, non sto pensando soltanto a alla guerra in Ucraina, penso alle tante guerre che ci sono eh, in giro per il mondo, penso per esempio ad un paese che io amo tantissimo, e eh, in cui ho amici che, che è la Birmania, che sta vivendo una repressione terribile e, e, e naturalmente eh, come dire, non se ne, se ne occupa nessuno <ride> di questo paese, non leggo tracce se non assai raramente sui giornali quindi eh, ci sono tante guerre ma queste guerre sono anche la proiezione dei tanti ring voglio dire che ci sono a livello eh, più ristretto e via via persino dentro di noi c'è una continua lotta tra pugili, tra belligeranti e, ebbene eh, io credo che ci sia un passaggio da fare e il passaggio da fare è quello di passare dal ring allo spazio sacro, cioè che cosa intendo per spazio sacro? Eh, non soltanto diciamo lo spazio canonico, ma lo spazio sacro è quello che rendiamo noi sacro, diciamo nelle nostre relazioni, anche la nostra vita di famiglia dovrebbe passare dal ring allo spazio sacro, anche la nostra vita di lavoro dovrebbe passare Darringa lo spazio sacro e naturalmente anche la nostra attività di ricerca. Non è che dobbiamo fra ricercatori metterci a guerreggiare perché il mio guru è migliore del tuo o perché la mia idea è migliore della tua. Questo è assolutamente ridicolo. Ma i ricercatori dovrebbero essere in grado di trasformare la loro ricerca il loro dialogo in uno spazio sacro quindi lo slogan eh, potrebbe essere dal ring alla, allo spazio sacro è chiaro che poi ehm, un concetto ehm, molto presente nella cultura buddista che va sicuramente recuperato è quello della compassione e naturalmente che non ha il significato del compatire nel linguaggio comune nostro ma è un atteggiamento che riconosce profondamente l'unità della vita, riconosce profondamente la potenziale fratellanza fra tutti gli esseri e naturalmente eh, la compassione è quella che trasforma di fatto diciamo, l'essere umano ehm, e, e questo concetto non è presente solo ovviamente nella tradizione buddista penso al mito della caverna di, di, di platone e, e lo trovo molto molto calzante molto presente quindi mh, è eh, agire eh, a beneficio di tutti gli esseri e quindi la compassione va insieme con la dimensione del servizio vedete perché è importante Quest'ottica, questa dimensione del servizio, perché terziarizza la nostra attenzione, decentra meglio. Questo è il termine esatto, la nostra attenzione. Quindi la porta, diciamo, fuori da noi e fuori dalle nostre identificazioni. E questo è un passaggio sicuramente eh, estremamente importante. Che ha delle conseguenze, per esempio, quello di eh, superare la dimensione curriculare della relazione, noi quando incontriamo gli altri esseri umani siamo tremendamente interessati al loro curriculum, che cosa fanno, qual è la loro posizione in qualche paese di cultura calvinista, quant'è il tuo reddito, perché ti misuro diciamo anche questo, ma sono tutti elementi curriculari io credo invece che eh, questo aspetto nella relazione vada superato e eh, vada superato dove come va superato nella dimensione dell'essere e quindi eh, ovviamente c'è un passaggio da fare che è il passaggio dall'avere, diciamo, a, alla dimensione dell'essere. In un'altra serata abbiamo parlato di questo concetto di Anta perché dal punto di vista diciamo teosofico questo è un concetto molto importante perché la teosofia vede nell'essere umano un insieme eh, come dire di livelli eh, possiamo definirli più grossolani ma non per giudicarli negativamente ma perché, semplicemente perché sono più facilmente percepibili abbiamo una dimensione fisica abbiamo un principio vitale naturalmente, abbiamo un vero e proprio corpo emotivo, abbiamo, le emozioni sono importantissime e le emozioni incardinano la memoria, magari possiamo dimenticare un libro che abbiamo studiato all'università, ma se un professore ci ha eh, scardinato emotivamente offendendoci una volta mandandoci via un esame magari non ricorderemo sicuramente il libro che poi abbiamo studiato ma ci ricorderemo di questo episodio quindi corpo fisico corpo emotivo quindi definiamolo astrale naturalmente la dimensione del mentale e sappiamo che la mente ha una dimensione concreta è fatta anche di, di numero di calcolo di misura e Ovviamente la mente con le sue registrazioni è sempre lì, in qualche modo, come la lingua che batte anche dove il dente, il dente duole. Ma l'essere umano non è solo questo, è fatto anche di concetti alti, di concetti astratti, di una dimensione, diciamo, capace di, di, di, di relazionarsi con gli archetipi. E quindi, di fatto, è il grande passaggio. Di tipo, di tipo spirituale è, è definito diciamo antacarana, è proprio quello di passare dalla, diciamo, dalla eh, percezione del reale attraverso solo i, i corpi grossolani, ad una dimensione invece che ci permetta di relazionarci con il mentale superiore e con l'aspetto intuitivo. Questa è una possibilità naturalmente che l'essere umano ha. I buddhisti suggeriscono eh, al ricercatore, diciamo, eh, ricordiamo bene che il buddismo non è una religione, il buddismo è una filosofia, è una filosofia che studia il funzionamento della mente. Allora c'è questo concetto dei fuochi sacri, che dal punto di vista di questa cultura vengono ritenuti piuttosto importanti per arrivare ad avere una percezione della realtà che possa aprirsi diciamo, all'intuizione all questi quattro elementi sono la compassione di cui eh, abbiamo, abbiamo accennato diciamo e la simpatia l'amore e, e la neutralità la neutralità è un aspetto molto importante perché la neutralità è quella qualità che galvanizza il potenziale dell'osservazione, perché se noi quando osserviamo qualche cosa reagiamo diciamo, automaticamente a quello che percepiamo, ovviamente dal punto di vista pratico qualche volta è molto bene che avvenga questo, ma voglio dire dal punto di vista filosofico ovviamente è molto importante che noi osserviamo la realtà con neutralità, quindi senza giudicarla cercandone invece significato profondo, cercando nelle connessioni karmiche, questo è molto importante perché quando noi ci accorgeremo osservando gli altri che gli altri hanno esattamente gli stessi problemi che abbiamo noi perché naturalmente reagiscono attraverso gli stessi meccanismi potremmo meglio aprirci anche alla dimensione della comprensione dell'altro e anche alla dimensione ovviamente della compassione dell'altro. E anche la simpatia è molto importante perché noi siamo degli esseri molto influenzabili, sotto tutti i punti di vista siamo influenzabili e quindi è chiaro che se noi nutriamo simpatia nei confronti degli altri, gli altri percepiscono diciamo, questa simpatia ma naturalmente ne hanno anche un beneficio nel loro comportamento, nel loro, nella loro dimensione dell'essere nella loro dimensione del fare, quindi eh, che gli esseri umani voglio dire possano nutrire eh, simpatia reciproca è un aspetto di, davvero di grande importanza. Quindi questi quattro fuochi puri: la compassione, eh, la simpatia, eh, l'amore diciamo e, e la neutralità. L'amore è una parola difficile perché, come dire, necessita di molta disambiguazione, nel senso di dire è un termine che finisce per essere ambiguo nella, nella nostra percezione, quindi naturalmente qui stiamo parlando, come dire, di, di un amore, se vogliamo, con la A maiuscola, cioè un, un amore che non è possesso, ma un amore che invece, eh, che parte dall'amorevole gentilezza e, e che può naturalmente rivolgersi all'altro da noi sia che sia vicino a noi ma anche naturalmente l'amorevole gentilezza si sviluppa anche in cerchi concentrici sempre più ampi e può abbracciare ovviamente anche tutta l'umanità ci sono anche delle riscoperte <ride> Io credo che delle, delle riscoperte da fare, delle riscoperte piuttosto importanti. E una riguarda il fatto di riscoprire il poeta che è noi, cioè ogni essere umano ha un poeta dentro di sé, è un poeta, ha una sfumatura poetica e io credo che sia molto importante riscoprire questa dimensione, questa, eh, questa struttura. Una volta mh, si dava al ricercatore spirituale un suggerimento che era quello di tenere diciamo, uh, un diario, tra virgolette, ma non tanto per creare diciamo così, una conoscenza di tipo storico, quanto piuttosto per esternalizzare voglio dire, il proprio sentire, il proprio vedere, il proprio, il proprio fare e, e attraverso l'osservazione di questa esternalizzazione, ovviamente, ehm, il ricercatore ne può trarre un grande beneficio. Ma il tema è proprio quello di riscoprire diciamo, le corde sottili di riscoprire il poeta che è in noi, la nostra capacità di ascoltare la musica, la nostra capacità di osservare gli altri, la nostra capacità di non giudicare gli altri, la nostra capacità di vedere la natura, di ricreare un patto profondo con la natura, guardate che il fatto di ricreare un patto profondo con la natura porta a una vera rivoluzione individuale, sociale, economica, ambientale, senza un rispetto nei confronti degli altri, senza una possibilità di amorevolezza nei confronti della natura. Noi non riusciremo a ricreare diciamo, questo, questo insieme, questa quest armonia, che è un aspetto essenziale nell'evoluzione dell'umanità. Diciamo, del, Quindi dobbiamo riscoprire diciamo, il poeta che è in noi, perché il poeta è in grado di vedere la sacralità, diciamo, della vita, è in grado di vedere la sacralità della natura ed è in grado veramente di portarci a fare qualche cosa di buono perché naturalmente dobbiamo anche riscoprire l'artigiano che è in noi. Eh, oltre che il poeta, dentro di noi c'è anche un artigiano e, e quindi diciamo questo aspetto del, del, dell'essere umano capace di fare noi lo dobbiamo riscoprire e il nostro artigianato deve essere un artigianato ad opera d'arte noi siamo sempre lì che vorremmo essere siamo tutti componenti della grande orchestra della vita ma molto, molte volte perdiamo un sacco di tempo perché vorremmo suonare qualche strumento diverso, vorremmo essere da qualche altra parte dell'orchestra. Eh, il fatto di riscoprire l'artigiano che è in noi credo che abbia un grande significato perché invece dovrebbe permetterci di accettare diciamo, la nostra situazione e di cambiarla partendo da lì attraverso l'impeccabilità del comportamento, attraverso... Uh, il fatto di essere un artigiano che fa delle cose ad opera d'arte, lì dov'è, com'è, e nel qui ed ora, e, ed è da lì che si parte diciamo, per fare una vera trasformazione, perché in fondo noi, se è vero che in parte eh, siamo adesso quello che abbiamo fatto con ciò che eravamo, è anche altrettanto vero che, che noi saremo quello che stiamo facendo con quello che siamo e quindi questo aspetto dovrebbe portarci ad essere, a produrre un artigianato assolutamente ad opera d'arte. Gli esoteristi fanno sempre riferimento ad un bambino, cioè secondo molti esoteristi ogni essere umano, ad ogni essere umano è stato donato, e naturalmente è una simbologia, ma è una simbologia piuttosto interessante e calzante, eh, è stato affidato un bambino e quindi eh, in qualche modo noi siamo responsabili del bambino che la vita ci ha affidato allora dovremmo naturalmente domand domandarci ma eh, stiamo trattando bene eh, questo bambino stiamo facendo tutto quello che abbiamo la possibilità di fare vedete eh, l'essere umano a volte cerca dei poteri Vorrebbe, come dire, essere capace di vigenza, di chiara udienza, avere dei poteri di guarigione e così via. E badate bene che queste sono delle possibilità che sono nelle corde, diciamo, dell'essere umano. Ma è anche altrettanto vero che la nostra evoluzione è un'evoluzione spirituale, quindi voglio dire, i nostri poteri non sono acquisibili, eh, diciamo, eh, egoisticamente, perché fanno comodo a noi, eh, magari per mettere in vendita, diciamo, queste acquisizioni. Eh, tutto questo è in relazione all'eterna bontà di tutte le cose, tutto questo è in relazione alla, eh, come dire, ad una, ad una visione del mondo che è una visione altruistica vi racconto un episodio diciamo di vita, di vita vissuta eh, un giornalista un amico giornalista eh, era entrato in contatto con, con una signora che aveva una particolare eh, diciamo forza magnetica diciamo nelle mani e attraverso l'imposizione diciamo delle mani sicuramente riusciva a creare molto beneficio diciamo, nelle persone che venivano irradiate dal diciamo, suo magnetismo era anche seguita dall'università di Padova il mio amico giornalista ha scritto un bell'articolo appunto citando anche questi studi che erano fatti su questa signora che aveva le mani che praticamente erano eh, fortemente radio opache sostanzialmente e questa signora andammo a trovare ci raccontò diciamo la sua storia perché lei aveva questo dono e aveva cominciato ovviamente ad utilizzare questo dono anche per cercare di, eh, di portare a casa qualche cosa e quindi in qualche modo eh, seppur blandamente ma comunque vendeva diciamo, i suoi servizi poi eh, andò e incontrò eh, era una devota di padre pio andò a Petralcina e quando incontrò padre Pio, padre Pio gli spiegò che eh, era stato il, il Signore a dare a lei questi doni e che lei eh, avrebbe dovuto farlo a beneficio di tutti gli esseri, direbbe un buddista, cioè senza eh, esercitare una professione, cosa che lei ovviamente fece per tutta la sua vita ed ebbe una vita felicissima sia lei che la, che, la, che la sua famiglia e probabilmente eh, mi darebbe da dire che tutto questo eh, è stato proprio perché in qualche modo lei faceva queste cose di cui sicuramente aveva diciamo un dono proprio era un dono eh, naturale e, eh, e lo faceva con, con generosità e quindi era, come dire un punto di riferimento di benessere per tutta la sua comunità e questo è stata una cosa eh, assolutamente estremamente importante questo eh, faceva parte dell'aver cura del bambino diciamo che, che è in noi qualche volta quando andiamo in chiesa o quando andavamo in chiesa c'era sempre la statua di, di sant'antonio con il bambino e naturalmente eh, non so quanti ne colgano il o ne abbiano colto il valore simbolico, ma io direi che questo, questo tema è un tema importante che dovrebbe essere, eh, come dire, portato nel, nel, nel nostro cuore. C'è un, un metodo su cui torno sempre. Eh, abbiamo parlato anche stasera, abbiamo parlato di, di, di osservazione, abbiamo parlato anche di servizio, però noi dobbiamo parlare anche di studio e, e di ascolto. Di studio, che cosa voglio dire con questo? Voglio dire che l'essere umano in cammino, mh, non può come dire non impegnarsi e lo studio è in un certo senso anche sacrificio nel, e naturalmente è, però è un qualche cosa che ci può aprire diciamo ad una superiore comprensione i testi i grandi testi anche dell'esoterismo della teosofia eccetera vanno studiati vanno studiati attentamente e eh, questo, questo studio e questa attenzione che noi diamo a, a questi testi, dalle tavole smeraldine diciamo, fino, fino ad oggi, è un'attenzione molto importante, ma è un'attenzione che non deve portarci ad avere una conoscenza mnemonica di questi testi, di queste conoscenze, perché poi eh, abbiamo la possibilità di fare tante belle citazioni e quindi di suscitare l'interesse di chi ci sta davanti. Il tema è completamente diverso, è il fatto di acquisire delle conoscenze, di confrontarsi diciamo, con delle visioni del mondo attraverso le quali noi abbiamo la possibilità attraverso la nostra esperienza individuale di valutare la portata, la forza il respiro, l'espressione di, di questa realtà. Cosa voglio dire? Voglio dire che lo studio e la conoscenza non portano ad un aspetto di sciorinatura mnemonica, diciamo, delle grandi verità universali, ma le grandi verità universali sono da studiare. Perché noi abbiamo poi la possibilità di confrontare queste, questi grandi principi, queste grandi conoscenze con la nostra vita individuale. E per fare questo occorre che ci sia non soltanto un'attenzione rivolta verso l'esterno, ma anche un'attenzione rivolta verso l'interno. E questo è veramente di fondamentale importanza. Questa attenzione è va di pari passo con la dimensione dell'ascolto. L'ascolto è a 360 gradi, l'ascolto riguarda gli esseri umani, ma l'ascolto riguarda la natura, l'ascolto riguarda la vita stessa. E così come è molto importante che l'osservazione dell'essere umano sia un'osservazione neutrale, è altrettanto importante che anche l'ascolto sia un ascolto neutrale. Quindi il tema non è quello di reagire meccanicamente agli stimoli, agli stimoli che, che ci arrivano, ma è quello di essere capaci di essere neutrali in un ascolto profondo, perché se noi ascoltiamo profondamente diciamo, l'altro, non lo giudicheremo, capiremo molto più a fondo voglio dire, le cose e potremo sicuramente anche aprirci ad una dimensione del servizio. La meditazione ha un suo peso, diciamo, in tutto questo. Va di pari passo, se vogliamo, con tutto quello che abbiamo detto e naturalmente anche con quello che abbiamo detto rispetto allo studio. E senza confondere, la meditazione diciamo con le tecniche della meditazione verso le quali naturalmente dobbiamo avere grande rispetto le tecniche ci possono aiutare ma la meditazione diciamo non è una tecnica e naturalmente la meditazione è eh, quando si innesca un processo che ci permette di superare il dualismo tra l'osservatore e, e la cosa osservata se si innesca questo processo che non è così semplice o così facile ad innescarsi, se si innesca questo processo abbiamo uno stato di meditazione, altrimenti abbiamo uno stato di concentrazione, abbiamo uno stato di esaltazione, abbiamo degli stati che però non sono una vera e propria meditazione. Il fatto di non identificare la meditazione con la tecnica che può aiutare ad arrivare alla meditazione, ma che non è la meditazione, apre all'essere umano una grande possibilità, cioè che la vita, la palestra della vita, diventa, diciamo, tutta una possibilità di meditazione. Quindi, così eh, come esiste una meditazione fatta in una determinata posizione, eh, con un determinato ritmo di respiro con una concentrazione interiore ad occhi chiusi e così via e esiste anche una meditazione che può eh, identificarsi esattamente con quello che noi eh, stiamo facendo quindi la dimensione della meditazione è una, una dimensione che può spaziare che può cogliere veramente tutta la nostra vita e questo è un qualche cosa di estremamente importante perché noi effettivamente possiamo far diventare sacro tutto quello che facciamo e quindi in qualche modo vivere la dimensione del sacrificio non come nel luogo comune che noi attribuiamo diciamo a questo termine ma nel suo significato letterale che è proprio quello di, eh, di rendere sacro e vorrei tornare eh, sul concetto sul concetto di karma e lo voglio fare questo questo ritorno al concetto di karma ehm, attraverso la lettura di un piccolo frammento di un libro molto interessante di Edwin Harold che eh, si chiama questo testo La luce eh, dell'Asia. Chiaramente è un testo di, di, del secolo scorso e, e quindi... Eh, ne cogliamo diciamo lo scritto per quello per quello che è anche nei termini ma eh, tengo a condividere con voi perché è una visione molto molto alta e molto e molto lata anche eh, del karma scrive eh, edwin arnold il karma è la totalità di un'anima e tutte le cose che ha fatto tutti i pensieri che ha avuto, il sé che ha tessuto con trama di tempo invisibile, intrecciato sull'invisibile ordito delle azioni. Prima dell'inizio e senza una fine, eterno come lo spazio e certo come la certezza, c'è un potere divino che tende al bene. Solo le sue leggi perdurano, nessuno lo spregerà. Chi lo contrasta perde e chi lo serve vince. Paga il bene nascosto con pace e felicità, con sofferenza il nascosto male. Ovunque vede tutto segna. Fa il bene, ti ricompensa. Fa del male, ti sarà reso. Sebbene il Dharma indugi, non conosce l'ira né il perdono, l'assoluta verità. I nostri metri misurano, pesa esatta la sua bilancia. Nulla sono le ere, giudicherà domani o molti giorni dopo. C'è una certa discontinuità, diciamo. Tale è la legge che tende alla giustizia, che nessuno può eludere o frenare, amore e il suo cuore il suo fine è pace e dolce compimento queste sono le parole di edwin arnold eh, dal punto di vista della descrizione del karma naturalmente il significato profondo di queste parole come dire fanno sì che il, il karma non sia qualche cosa diciamo, di semplicemente meccanico, che noi percepiamo, diciamo, come un out des, è qualcosa di molto più complesso, perché mette insieme tantissimi aspetti, naturalmente individuali, che si intrecciano poi con degli aspetti che sono altro da noi, e quindi tale è la complessità della vita che induce gli esoteristi a eh, ritenere che eh, non si debbano mai giudicare diciamo, le cose attraverso il pensiero duale, ma che comunque, come dire, eh, quello che è importante è che gli esseri umani possano vedere questo concetto che abbiamo visto espresso prima nel, nel libretto curato da Jante Hoskins che ha una stretta relazione diciamo, con il concetto di, eh, di unità della vita. Penso che eh, le conoscenze di tipo spirituale le conoscenze di tipo esoterico debbano ehm, essere in grado di portare l'essere umano a vivere diversamente diciamo, il, il proprio quotidiano perché se così non fosse resterebbe una conoscenza di tipo intellettuale o di tipo mnemonico e naturalmente non ci porterebbe sicuramente eh, da nessuna parte credo che l'essere umano abbia il dovere di eh, cercare di vivere una vita che possa portare diciamo all'armonia, alla felicità di eh, se stessi e naturalmente anche a quella eh, degli altri. Questo non vuol dire essere dei sempliciotti, eh, significa cambiare ottava nel vedere diciamo, la realtà e nel vedere la vita tenendo conto naturalmente la dimensione del dolore e la dimensione della sofferenza, perché questa dimensione del dolore e della sofferenza è tipica della condizione umana. Ed essendo tipica della condizione umana, noi dobbiamo avere un, un grande rispetto nei nostri confronti e anche un grande rispetto nei confronti degli altri. Non dobbiamo essere troppo severi nei confronti degli altri, non dobbiamo essere troppo severi anche nei nostri eh, individuali riguardi, proprio perché eh, la condizione dell'essere umano ha una sua precarietà ed è in questa che noi stiamo vivendo e che è una dimensione in cui ovviamente c'è la presenza del dolore, c'è la presenza della sofferenza, ma una comprensione della realtà, uno studio della realtà e soprattutto il fatto di una pratica di tipo spirituale che cambi la nostra vita individuale, fa sì che noi acquisiamo quella possibilità, quella capacità di fluire diciamo, nel fiume della vita di accettare la vita per, per quello che è e di avvicinarci a questa dimensione, di questa serenità, che è sicuramente serenità eh, filosofica, ma che è anche serenità eh, esistenziale. Eh, un grande eh, autore, un grande romanziere, eh, che era Albert Camus, il premio Nobel per, eh, per la letteratura del 1960, che certamente non era un teosofo ed era dichiaratamente ateo, eh, in un suo splendido romanzo eh, La peste eh, ci mostra come eh, un essere umano eh, non ispirato da principi religiosi non ispirato da ambizioni politiche, non ispirato da calcolo economico, non ispirato da un sovvertimento sociale o da sovvertimento esistenziale nei confronti degli altri, eh, abbia avuto la capacità di comportarsi in una città in cui c'era la peste in un modo impeccabile, senza calcolo. E questo perché? <ride> perché in lui era sbocciato un fiore di consapevolezza che era quello di riconoscere il valore della solidarietà. Pensate, un, uno scrittore eh, nato nel Nord Africa, ma francese diciamo, di cultura, dichiaratamente ateo, con questa straordinaria sensibilità di scrivere questo romanzo, La peste, in cui il protagonista, questo medico, opera non per calcolo economico, non per calcolo religioso, non per calcolo politico, non per calcolo egoistico, ma semplicemente perché, eh, si direbbe in Oriente, quello era il Dharma, quello era quello che doveva fare. Eh, perché? Perché eh, il valore della solidarietà umana è un grande valore ed è in grado di, eh, come dire, di ispirare la mente e il cuore degli uomini. Dunque vedete eh, io credo che dobbiamo abituarci, noi cerchiamo sempre eh, diciamo fuori di noi eh, qualche cosa che corre sempre il pericolo di trasformarsi in un'autorità. Eh, penso invece che noi dobbiamo con molta resilienza, anche se questa è una parola adesso che viene come in qualche modo, diventerà sempre più difficile andando avanti diciamo, usarla per il significato ovviamente che, che ha rispetto alle nostre cose pratiche e politiche, ma io penso invece che questo sistema che noi abbiamo la possibilità di, di sperimentare nei confronti della vita, e di guardarla con grande attenzione, di guardarla con grande capacità di adattamento, con grande capacità di flusso, io credo che possa assolutamente portare l'essere umano ad una dimensione di coscienza eh, più calzante a una dimensione di coscienza in grado veramente di portare eh, l'individuo alla serenità e di contribuire veramente a costruire un mondo, un mondo diverso. E tutto questo non può che passare eh, attraverso una presa di coscienza sul piano dell'essere, mi torno su questo, su questo concetto, perché il tema non può essere un tema di accumulazione, questo è un pericolo che l'essere umano ha e questo non riguarda solo l'accumulazione delle, delle ricchezze ma anche l'accumulazione delle conoscenze intendendole però in un modo schematico, invece tutto deve essere portato diciamo, a una dimensione del vivere che sia un'esperienza esistenziale che ci consenta di vedere il bello, il buono e il vero che fluisce in tutte le cose, anche in un autore ateo, anche eh, nel tabaccaio che magari eh, la mattina senza accorgerci eh, ci dà un messaggio che è il messaggio della vita, ma perché noi siamo in grado di cogliere i messaggi che ogni giorno la vita ci dà, attraverso il fluire del nostro quotidiano, eh, in qualche modo dobbiamo essere attenti. Se noi non siamo diciamo, concentrati, se noi non siamo attenti, naturalmente molte cose ci, ci sfuggiranno. E quindi sia la dimensione del fluire, sia la dimensione dell'attenzione sono eh, estremamente importanti. E, e, e questa dimensione dell'attenzione è quella dimensione, ehm, non l'ho citato ancora questa sera e quindi lo faccio in conclusione, lo faccio in chiusura, era proprio quella di cui parlava Jiddu Krishnamurti. Eh, Krishnamurti ehm, riteneva che questo, questo potere di, di osservazione delle cose fosse fondamentale per l'essere umano. Diceva quando tu sei arrabbiato, quando tu reagisci in modo iroso e irato, la cosa che devi fare è guardare quell'ira, non respingerla, non cercare di essere da un'altra parte, perché solo guardando con grande attenzione quello che sei, quello che fai, in tutte le sue sfumature, tu avrai la possibilità di capire che quel fascio delle tue identificazioni, quel fascio delle tue esperienze, quel fascio delle tue pseudo conoscenze che ti fanno incasellare la vita in questo e quest'altro modo sono in realtà degli orpelli che non ti permettono di comprenderla, di amarla e in ultima analisi di viverla. Quindi quando parlavo prima di, di resilienza, questa Deve essere anche una, una qualità eh, dell'essere umano, la nostra capacità, come dire, di fluire, la nostra capacità eh, sicuramente di adattarsi alle circostanze e la nostra capacità di capire e di cogliere quali sono le cose importanti e quali invece eh, sono le cose meno eh, importanti. Vorrei eh, chiudere... Eh, ricordando ancora questo meraviglioso paese che è la Birmania e segnalandovi il libro scritto da un teosofo e antropologo il professor Bernardino del Bocca che ha scritto questo meraviglioso libro eh, tanti tanti anni fa eh, Birmania, eh, un, paese, un paese da amare eh, del Bocca conosceva bene eh, molto bene la Birmania ci è andato in numerosi viaggi, ha scritto dei libri era un profondo conoscitore della cultura birmana e una cultura che mette insieme eh, animismo e, e buddismo e' una cultura che si basa su un concetto molto importante eticamente ed è il concetto di Anade. E questo concetto della cultura birmana è, è quello di agire per la contentezza, diciamo, per la gioia degli altri. e quindi c'è naturalmente un'anade che si fa in famiglia, un'anade che si fa al lavoro, un'anade che si fa eh, socialmente. Pensare che questo popolo così, così semplice, così profondo, così amorevole sia, eh, come dire, stia vivendo la tragedia, la grandissima tragedia che la Birmania sta, sta, sta vivendo in questo periodo di tempo con una repressione terribile, eh, penso che eh, mi induca a, così, a formulare un pensiero di, di, di gioia, di pace e di serenità per questo, per questo popolo straordinario, ma anche per tutti gli altri popoli eh, del pianeta. Eh, L'amore eh, può essere una chiave importante non solo per capire e comprendere le cose, ma anche per cercare di far sì che la straordinaria opportunità che ci ha dato la vita eh, possa essere colta fino in fondo. Io non credo che ehm, il karma eh, diciamo ci giudicherà <ride> chissà quanto negativamente, per le tante cavolate che avremmo fatto nella vita. Ma forse, voglio dire, come dicono gli esoteristi, eh, si può peccare contro il padre e contro il figlio e sicuramente si verrà facilmente perdonati, più o meno facilmente perdonati, ma non mh, si può peccare contro lo Spirito Santo. E credo che in questo momento, in quest'epoca, il peccato contro lo Spirito Santo sia soprattutto il peccato dell'indifferenza. Le cose ci interessano soltanto, le bombe ci interessano soltanto quando cadono vicine a noi. Però purtroppo, voglio dire, nel mondo ci sono tantissime situazioni. Finché non avremo acquisito questa visione globale che riguarda un'unica umanità, tutto il pianeta, tutti i regni, cioè questo è l'espressione vivente di questo grande concetto filosofico che è il concetto di unità della vita. Tutto ci deve interessare, non soltanto quello che ci, è, che ci sta attorno. E quindi la speranza che io <ride> formulo per me, <ride> per tutti voi e per l'umanità intera è che questa dimensione della consapevolezza possa espandersi, possa diventare sempre più vibrante e possa portarci veramente ad essere degli esseri più felici, degli esseri più sereni e in qualche modo anche degli esseri più sorridenti. Con questo auspicio, diciamo, e con questo augurio ehm, vi faccio anche gli auguri per la prossima festività pasquale siamo partiti dalla considerazione che c'è un'alta simbologia che possiamo ovviamente scoprire attraverso il nostro, il nostro studio e eh, sicuramente eh, in qualche modo eh, l'augurio è che ciascuno di noi possa fare la sua Pasqua in modo molto positivo e in modo diciamo molto spirituale. Buona serata a tutti.